oh ragazzi ma qui c'è Gesù oh ma venite a vedere ma si è fregata la roba questo premio il mio arco si è fregato no no sono fregato io ma tutti i fucili, manco un fucile, dov'è uno? Ah, è c'è il mio Ma che cazzo, guarda qua. Appena sali qua, qua, dove metti la faccia No, vedi che schifo, Mettiti sulla fornace, guardalo Guardalo bene Guardalo proprio in faccia, in faccia Abbiamo due opzioni Passiamo nella LUTRUM O passiamo per il TC Che non è neanche il TC Passiamo per la LUTRUM